I'm to save, um, save, In che circostanze si forma il gruppo eh, a Salerno, se non sbaglio, e poi a Roma? Passaggio a Roma. Domanda. Allora, è cominciato con una... un invito preparato da me, ho messo un annuncio. in città perché l'idea era quella di provare a costruire uno spettacolo direttamente, eh, avevo bisogno di persone, eh, paradossalmente si è presentato un numero spropositato di persone, l'annuncio era molto Selettivo nel senso che riguardava persone che avessero un'affinità con attività sportive o di arti marziali, pattinatori, mi ricordo, non avevo specificato la richiesta di un performer o di un attore o di un danzatore, e, però era insomma, sufficientemente ambiguo per cui poi um, le persone più diverse si sono presentate e con tutta quella quantità di, di gente non sono stato capace di, di condizionare subito tutto verso uno spettacolo e quindi ho cominciato a fare laboratorio uh -huh. e le cose sono andate così. Facendo laboratorio quotidianamente, piano piano si è sviluppato il desiderio di, fare una, di approfondire una ricerca. Abbiamo perso il punto di vista sullo spettacolo e abbiamo cominciato a strutturare una, un, sì, un centro di ricerca permanente perché, All'inizio era in, in luoghi occupati. Ok, a Salerno. A Salerno. Poi così selezione naturale, da 30 persone dopo un anno siamo arrivati a un numero di 10-8. È stato un primo nucleo di lavoro con il quale abbiamo cominciato a, a creare delle performance. E poi, continuando in questa direzione, man mano perdevi qualcuno, perché sono rimaste moltissime persone. E a un certo punto io mi sono spostato a Roma per altre attività. E, e mentre abbiamo già cominciato a fare spettacoli, anche in senso consueto del termine, no? in, in luoghi precisi e poi il viaggio mi ha seguito, cioè mi ha seguito, è venuto anche lui a Roma e da lì abbiamo ricostruito l'attività partendo da noi due, okay. poi il nostro coinquilino si è aggiunto, è stato tutto così per eh, avvicinamenti, al, eh, allontanamenti di persone un po' dettati dalle, dalle circostanze della vita più che da specifica ma a Salerno, praticamente, vol, vol riesci a, a situare come anno, più o meno, quello, quello... Allora, io mi sono laureato sì. e il giorno dopo ho cominciato questo primo laboratorio, qui okay. nel 1993. Ok. E poi invece a Roma? Ah, sono passati 6 5 anni. Okay. Diciamo che eh, come MK il primo lavoro l'abbiamo fatto nel 98 forse. E poi c'è stato Teatro in 90, sì, certo, sì. un periodo di anche lavoro in pelle, eccetera, eccetera. E... Però c'è stato anche un periodo in cui per esempio recitavamo. Di andare a fare spettacoli perché insomma l'attività non era così uh, centrale, no, eravamo ancora in una, una dimensione di possibilista su altro. E poi a un certo punto, magari da Inc., in poi da quando abbiamo messo il duetto eh, che ha debuttato non mi ricordo più dove, però insomma che ha avuto. Il, un'immediata sì. risposta allora lì di conseguenza abbiamo cominciato a strutturarci anche rispetto alle richieste logistico, amministrative pratiche sì. Sì. e quindi abbiamo cominciato a convertire insomma, la maggior parte del, del, del tempo a questa attività okay. cioè della prove, uh -huh. organizzazione amministrazione promozione eccetera, eccetera però insomma la, la, la, la cosa più interessante di tutto quel primo periodo era la quotidianità del lavoro proprio la costanza di questa quotidianità senza un'effettiva necessità in relazione a un mercato cioè era proprio un desiderio di ricerca interna che è continuato per un po' e gli anni di Salerno sono stati soprattutto questo nell'isolamento che grossomodo quello che circolava Riguardava comunque una tradizione di teatro della fine degli anni 70, Salerno sì. è stata una città abbastanza vitale. Eh? Però mh, non facevamo parte di nessun circuito, non c'era un'attività vera e propria, ma c'era una costanza di ricerca quotidiana molto rigorosamente perseguita. questa situazione qui di eh, laboratorio, tra virgolette, o comunque di, di ricerca che si sviluppa? Beh, diciamo che secondo me, cioè adesso così, guardando a distanza, eh, è, è, è stato un po' la, è un passaggio, è stata la somma di, di quel metodo, nel senso che abbiamo accumulato tantissime Uh, informazioni utili per definire una metodologia di lavoro eccetera eccetera però è, in, è nato in trasloco cioè è nato nel momento in cui uh, io e Biagio eravamo a Roma facevamo anche altri progetti con Alessandra, con Lucia eccetera eccetera e um, il momento non era così consolidato da un punto di vista della gestione delle nostre vite, eravamo molto precari qui, per cui ecco, è nato sul bagaglio di, di, di, accumulato nel tempo, sì. però su un'assoluta mobilità, mi ricordo che una parte del pezzo l'ho fatta davanti all'armadio di una delle case nelle quali eravamo riusciti a traslocare per un periodo limitato, per cui non, non c'era più quell'assetto a cui erano abituati, non c'era quello che sarebbe venuto dopo e quindi è si è stato veramente in un periodo di passaggio e in qualche modo in questa distrazione è venuto fuori tutto il materiale, fuori tutto il materiale corporeo perché Elinco è un pezzo scritturale, cioè sì. assolutamente definito in ogni dettaglio dall'inizio alla fine per tutti e due quindi non facevate le prove? Eh... Le facevamo però eravamo, erano complicate da altre situazioni, il tentativo di lavorare anche con altre persone, la difficoltà di essersi trasferiti senza il becco di un quattrino e, e quindi la difficoltà di riuscire a sopravvivere sì, sì. in case che più o meno venivano affittate o eravamo ospiti, insomma era un, un gran casino. Quindi, non per capire, non avevate un luogo fisso no, in, cui, no? No. in casa, in una sala Cioè, prove... c'era una sala prove al, eh, al Pigneto dove lavorava Alessandra e, e che poi abbiamo utilizzato anche noi. Okay. Però ecco, io le prove di Link me le ricordo anche in una palestra di nocera oppure appunto nella, nella sala, nel salone della casa, uh, sì. mio, in luoghi di, di fortuna. È stato, è stato più dopo che quando è entrato Filippo nel gruppo, poi sono entrate altre persone che sono andate via, poi è arrivata Laura e a quel momento in poi abbiamo individuato una sala prova in, un, in una zona piuttosto lontana dal centro che per un periodo lungo ci ha ripermesso di, di lavorare ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine e quindi è lì che abbiamo ripreso veramente un'attività costante okay. quindi affittata okay. affittata sempre okay. o raramente una sala non è stata affittata okay. mm. ehm... a Roma è, poi è sempre stato così in realtà quando eravamo a Salerno nell'ultimo periodo il comune ci aveva concesso uno spazio mm -hmm. in un centro sociale però centro sociale inteso uno spazio comunale con okay. un luogo occupato okay. nell'ultimo periodo, e anche un assessore cioè per l'inizio dell'estate ci mise a disposizione le palestre di varie scuole, insomma, abbiamo cominciato a trovare un, un canale di comunicazione con le istituzioni. E eh, la, invece la collaborazione, perché poi eh, nel link non so se si ha primo spettacolo in cui ehm, c'è anche la collaborazione con Pomo Sindicato? No, non è il primo, è il terzo. Okay. Il terzo. Prima, prima c'è stato a Concagua. <ride> poi un altro pezzo che si chiamava Quartier Mo, okay. Era un quartetto che poi è diventato un duo. E poi c'è stato a Intia. E Paolo aveva questo studio di registrazione a Via del criminale. Mm -hmm. e e anche uno studio in casa, insomma, io ho lavorato con tantissimo con lui a stretto contatto proprio sedia contro sedia per, per tanto tempo. Poi in realtà alla fine noi ci siamo trasferiti nello studio, abbiamo cominciato ad abitare lì, eh, per cui la cosa si è ancora più eh, complicata e con Paolo abbiamo fatto anche MKUltra, Zenomosis, fino ad addominare bianco. Poi con Beerwatching abbiamo cominciato a usare musica preesistente. Sì. Eh, e poi le cose sono cambiate sì. e, e con lui invece come, come, come è stata strutturata la collaborazione nel senso mh, provavate insieme piuttosto che lui elaborava delle cose a fare no abbiamo lavorato moltissimo insieme a, al, tavo, al tavolino okay. su un piano di... di Scambio di informazioni, boh in un certo senso il mio modo di trattare la musica in quel periodo era molto visivo eh, e, e quindi io lavoravo insieme a lui sulla costruzione ritmica, eh, su una costruzione eh, visiva che poteva essere chiaramente percepibile sul computer perché lui lavorava con dei sistemi appunto con musica elettronica al computer e la difficoltà stava nel trovare un linguaggio di intervento lui essendo un musicista puro e io non essendolo per niente abbiamo trovato un, un territorio comune di scontro per lo più sì. e nel quale proprio asse assemblavamo e spostavamo i pezzi e abbiamo fatto un lavoro processuale di editing molto, molto dettagliato, ma molto spesso insieme. E poi è chiaro che lui elaborava le cose in un certo modo, le, le, le, le rimetteva modificandole. Però ecco, quello che mi ricordo è che era un lavoro in stretta, costrettissima collaborazione, proprio sulla frase, sulla ritmica, sulla qualità materica del suono. E... Sì, sempre con grandissima complicità. Per ah. <ride> <Mi> rispondere. Produttore. <ride> Rispondo dopo. Sì, no, solo... Invece se mi puoi proprio descrivere un po' come, appunto come, vabbè, un po come è nato, me l'hai detto. Allora, re inc aveva un sacco di, di informazioni di partenza, pre-testuali, era un lavoro su... Vabbè, re si riferiva a questa capacità degli inchiostri elettronici no? di modificarsi per produrre sullo stesso spazio, sulla stessa pagina, testi differenti. No? Quindi l'idea che la lettera de dell'alfabeto attraverso un inchiostro intelligente eh, si auto-modificasse per, a seconda delle circostanze, no? e, con un salto logico interessante era anche riferito ai sistemi oracolari, sì. cioè al fatto che eh, la produzione dell'oracolo o della sibilla in versi, quindi con una metrica pulita ed esatta, era il prodotto di un delirio, cioè di un deliquio simbolato sì, sì. anche da, così da, da sostanze psicotrope Sì, c'era questo c'era poi la, la uh, mi ricordo che indossavo delle magliette con la E sì. che era anche un simbolo delfico ma era soprattutto un po' questa idea della, questa logica del E No, questo e quello messi uno accanto all'altro facendo in modo di continuare il più possibile la, la sequenza di affastellamenti casuali per cui la qualità del corpo stava nella transizione no? nella, nella capacità di, di passare da un dettaglio all'altro cambiando completamente l'organizzazione dinamica del movimento il che appunto produceva una qualità di, di attenzione, di percezione, abbastanza alterata nel corpo perché richiedeva una fortissima concentrazione con sì. un risultato metricamente esatto. E questo era 12 sì. minuti di scrittura sul corpo. Sì. E hai anche scritto la coreografia? Sì, per... sì. Mm -hmm. sì. ogni gesto è stato selezionato, quindi è stato possibile... Metterli in sequenza? Sì, esistono okay. dei, dei disegni di lavoro. Okay. Poi ho smesso di lavorare con la tavolina. Sì. Ok. Praticamente ah. questo primo lavoro voi l'avete, perché da quello che ho capito, ehm, diciamo, facevate anche altri lavori così allo stesso tempo. Ma, e... C'è stato un momento in cui eravamo in, all'interno di, di un sistema che faceva riferimento a altro teatro, sì. però è, è, è, il, il lavoro che ho cominciato come coreografo è cominciato nello stesso momento in cui è cominciato quello di Alessandra Sini, ci siamo trovati in alcune rassegne organizzate da loro. Eh, per cui ci sono stati anche degli scambi io poi ho partecipato ad alcuni spettacoli di Alessandro come performer io viaggio e un'altra persona del gruppo Carla abbiamo partecipato al riallestimento di uno spettacolo di altro teatro c'era sì, questo sì. movimento qua allo stesso sì. tempo c'era la volontà però di, di Coincidere le nostre esigenze in modo che fosse possibile dedicarsi a tempo pieno poi al BK. Ok. E quindi praticamente avete uh, concepito tutto il lavoro e dopo venuto per essere. Sì, assolutamente. Sì. Era proprio autosufficiente. Sì, uh -huh. autonomo e isolato in un certo senso. Non, eh, non si faceva proprio riferimento ecco, all'esterno, direi. Sì, sì. Le cose si sono complicate dopo. Okay. Sì. Però già questo primo lavoro ha avuto una, una diffusione abbastanza... Questo lavoro è, sì, ha avuto un impatto molto forte. Sì. E ha girato tanto, è andato anche all'estero. Sì. E... Colmava delle, delle necessità eh, di vari festival. insomma. Poi la sua vera questione era la durata, essendo un formato ultra breve, sì. durava 12 minuti. È chiaro che andava sempre contestualizzato. Mi ricordo una volta eh, i Masca a una un rassegna, un festival organizzato a Forlì, lo hanno considerato. Con mia grande felicità un pezzo della serata, una serata intera. E hanno fatto la serata con 12 minuti. Fantastico! <ride> ed, insomma, ah. è, ed è stato interessante, perché no altrimenti è chiaro che lo, lo dovevi includere in un sì. programma cioè, un che, sì. Sì. Certo. sì, sì. Ma sì. ah, quando ho fatto la serata unica era, era, da, so cioè era sì, da solo? Sì, era da solo in un teatro. Ok, senza... Stasera alle fai... 9 e eh? in sì. durata 12. Ok. E dopo, ma dopo c'è un momento di discussione? No, dopo no? non c'è no, niente. Okay. <ride> Come se ti Non mi ricordo. Ma, ma mamma, male, eh? è infatti. È sufficiente sì. 12 sì. minuti? <ride> Sono tanti. <ride> Faccio proprio un salto enorme quindi sull'ultima produzione eh, che è del 2011. Cioè il Giro del Mondo ha debuttato in anteprima. Okay. Quindi ha una, una versione mh, particolare perché è stato presentato al Palladium di Roma, poteva essere visto solo dalla galleria, cioè la platea era vuota, l'invaso, il bacino della platea era occupato da fumo, quindi faceva un, praticamente da filtro tra la visione in galleria e il palcoscenico. Era uno spettacolo sull'idea di, lo, di lontananza e poi ha debuttato in maniera ufficiale a Torino Danza nel novembre del 2011 ed è tuttora in giro. Parallelamente però sono nate quattro danze coloniali viste da vicino e, e Grand Tour, cioè progetti, sono tutti progetti paralleli insomma, che riguardano, sia sì anche sì, Spanish che riguarda sì. questo ambito qua, questa ossessione turistica che è cominciata con Turismo, lo spettacolo per la Biennale Gazza, prodotto da piena danza. Invece su questo spettacolo quali sono state le condizioni di produzione dal, dall'aspetto produttivo? Allora, lo spettacolo ha avuto dei coproduttori, eh, due coproduttori, il progetto ZTL, che sì. è a teatrali libere della provincia di Roma. Sì per cui i rappresentanti di alcuni spazi occupati romani selezionano dei lavori eh, o comunque invitano dei gruppi a produrre eh, dei lavori che vengono sostenuti da, dalla provincia, devono avere un debutto naturalmente nella provincia ed è eh, la seconda volta che abbiamo questo tipo di sostegno la prima volta con Comfort e questa volta con Giro del Mondo e il produttore principale è praticamente il Festival Torino Danza che ha dato un contributo economico sensibile e anche un, un periodo di residenza alle Fonderie Limone precedente lo spettacolo, poi abbiamo avuto delle residenze, una ad Armonia che di fatto è il coproduttore di quattro danze coloniali, però comunque okay. appunto, i lavori non sono più distinguibili in un certo senso. E poi una, una residenza a Biella, eh, dove abbiamo lavorato in uno spazio teatrale, e, ed è stato il luogo dove abbiamo potuto fare il lavoro di incontro con i due danzatori della Forset Company. Sì. E poi c'è un, un contributo di produzione del, di Interplay di Lamberia Casurati, che ha dato appunto un rapporto produttivo e poi eh, credo che basti, sono questi okay. i partner. Okay. Sì, da un certo sì. punto in poi, diciamo da quando eh, la struttura economica, amministrativa si è preso una definizione precisa anche in relazione al fatto che abbiamo, ottenuto, abbiamo chiesto e ottenuto le sovvenzioni eh, ministeriali e si entra in una dimensione di giornate lavorative, buste paga, contributi, eh, l'idea di, di occupare il tempo di una produzione necessita di un adeguamento economico per così dire, per cui è possibile fare dei preventivi, eh, dei budget, cercare di, di uh, rimanere fedeli alla progettualità economica, cioè tutta roba che prima non esisteva, sì, sì. era completamente allo Stato liberato. Sì. Ma era tutto uh, uh, selvatico nel senso che poi anche la gestione uh, interna delle economie era auto-organizzata, per cui quello che c'era veniva diviso e naturalmente ci sono dei parametri no? di, di eh, etica del lavoro che vanno rispettati e, e piano piano abbiamo, abbiamo imparato a diciamo, non farci schiacciare dal meccanismo no? che sottende a tutto questo strano circolo vizioso no? di contributi che entrano a posticipare tutta la storia. Invece come condizioni proprio di, di, di lavoro, come avete lavorato, da, da cosa è cominciato, cioè si è cominciato con la concezione generale del, um, dello spettacolo, quindi sì. le prove in funzione dello spettacolo, piuttosto che insomma, un po', cerco un po' di sì, sì, tracciare no. l'inizio se è possibile. Dai, dai. Il nasce, I lavori nascono sempre da una condizione del corpo che è possibilmente eh, differente da quella precedente ma non per eh, una volontà di voltare in continuazione pagina quanto piuttosto perché eh, alcune ricerche sì. eh, si perdono nei neandri di, di un periodo di lavoro e in qualche modo riemergono no, con una urgenza perché non, non sono state manipolate e comprese, no? quindi stanno lì con una sorta di, di punto interrogativo e, e, e non smettono di produrre questa domanda. Per cui a un certo punto eh, si decide di, di affrontare la questione e sì, questo corrisponde abbastanza spesso ha desiderio invece di, di, di contestualizzare la cosa in un orizzonte che non è necessariamente immediatamente conseguente alla problematica del corpo che stai sviluppando, mm -hmm. perché io credo che si possa fare veramente spettacolo su qualunque cosa, ma non è esattamente lì il punto e poi come la... Come la come dispieghi la materia, no? come, la, come la organizzi e, e in che condizione di tempo e di spazio e di desiderio di incontro la, la poni, è lì la, la questione. Qui non è tanto un lavoro sui eh, contenuti, però esiste una, una tensione che in questo caso è concisa con il desiderio di eh, rischiare L'apparizione di personaggi no? all'interno di un lavoro che in genere è basato principalmente sul, sull'emersione della materia corporea no? sì. e quindi in qualche modo di affrontare la durata dalla parte del romanzesco, no? cioè costruire una specie di, di, di, di ipotesi narrativa, mi, mi viene da ridere a dirlo. Sì, una specie di, di, di ipotesi narrativa subitualmente riferita al libro di avventure, sì. al, al romanzo con illustrazioni. E Il giro del mondo era perfetto, e, ma più che altro perché mi aveva molto colpito la rilettura che ne aveva fatto Peter Schlöber. Eh, in un testo mo che, molto bello, insomma che mi sono voluto, ehm, e che considerava appunto questa eh, la capacità di Bern di aver prefigurato una concezione dello spazio che è attuale, lo spazio del, del capitale, no? lo spazio sì. cioè, che per essere funzionale eh, deve essere uno spazio morto, cioè sì. privo di ostacoli, per cui la percorribilità, la reversibilità la connettività di questo spazio è, il suo, è il suo, la sua caratteristica principale. Uno spazio di questo tipo garantisce sempre un ritorno, così come appunto è necessario per la merce, per la circolazione della merce, per la circolazione del, del turista. E, e quindi tutto questo, con questa... Idea del protagonista del romanzo che circunnaviga il globo con una precisa tabella di marcia, rifiutandosi di visitare o di farsi suggestionare da qualunque veduta, paesaggio, accidente o avventura lungo il suo percorso, ma anzi affidando al proprio domestico tutto il carico emotivo dell'avventura dell di viaggio. abbiamo cominciato a ricontestualizzare le problematiche corporee su un piano che era quello della tracciabilità dell'attraversamento dello spazio, cioè a riconsiderare lo spazio come un luogo veramente problematico a partire dal calcolo della distanza fra i corpi. Quindi diciamo che nel percorso di avvicinamento di un corpo ad un altro uh, corpo uh, succedono cose che possono essere calcolate, inventate, analizzate, uh, ristudiate che arricchiscono uh, moltissimo la costruzione di un campo coreografico uh, nel quale nulla è dato perché ogni azione è il prodotto di una volontà decisionale relativa alla balistica, alla distanza, alla vicinanza, alla, eh, quindi diciamo a una progettualità eh, legata a questi parametri. In più questa progettualità eh, è allo stesso tempo individuale e collettiva e per essere collettiva deve implicare la distruzione di ogni progettualità individuale in un progetto comune, per cui appunto è un continuo eh, calcolo scientifico e preciso basato però sul principio che questa balistica deve contenere dentro di sé la possibilità del cambiamento immediato. Sì. Questo proprio da un punto di vista coreografico, cioè sì. un... un uh, eh, danzatore, anziché presentare o rappresentare o riprodurre o eh, produrre segno, decide, calcola, valuta e, di conseguenza, agisce. E all'interno di questo, perché, eh, all di questo come, come si inseriscono le due cose, una nella, non so se una nella senzetta come si inserisce la, la, aspe questo aspetto qui con l'aspetto dell'osare dell il personaggio cioè come queste due cose si intersecano Ma si, inter cioè si intersecano con un atto di volontà <ride> nel senso che eh, questa dimensione sì. eh, eh, si carica di ambiguità perché in realtà, mentre sei una macchina calcolatrice, assumi eh, su, su di te eh, dei significati altri che complicano la possibilità di visione. Sì. E, ecco, diciamo, la cosa più, più semplice che mi viene in mente da dire è che la, il calcolo della distanza e quindi l'avvicinamento o l'allontanamento da un altro corpo implica la questione del malinteso fra due mondi sì. differenti e quindi automaticamente, allegramente, eh, giochi alla faccenda multiculturale, no? Cioè entri in un territorio minato che riguarda il fraintendimento di progettualità che sono diverse il gioco di dominazione e sottomissione implicito nell'universo coloniale e quindi introduci su questo elemento metrico, ritmico una dimensione di senso diciamo, della quale utilizzi soprattutto la potenza trasformatrice nel senso che carichi il corpo di questa dimensione, cioè, cioè carichi un campo eh, della fisica di una connotazione da grande impero coloniale e questo per scatenare in realtà delle possibilità in più all'interno del gioco della lettura di quello che sta accadendo. E, mh, non è mai una, una situazione che arriva a, a un controllo totale, nel senso io faccio questo per perdere il controllo, quindi in un certo senso ehm, quando la macchina funziona eh, ne crei uno sbilanciamento eh, perché ti, ti eh, interessa evolvere quel sistema e diciamo che il mio, il mio modo di procedere in questa evoluzione è quello di, di renderlo ambiguo no? e quindi di eh, fare in modo che la produzione di informazioni sia molto ampia e fare in modo che una parte delle informazioni sia di difficile gestione. Questo è un po' la... come si dice... Eh, la tensione diabolica che poi c'è all'interno della creazione, nel senso che eh, c'è sempre una parte os oscura che deve agi agire, quella parte oscura non si vede però è quella che agisce poi all'esterno delle costanti un po' del lavoro, che è anche un problema, mm -hmm. nel senso che a me, a me funziona che agisca. Per molti probabilmente invece funzionerebbe di più se fosse quello il canale di comunicazione. Sì. Ma non lo so, non mi tocco. Preferisco che agisca in sì, sì, sì. E quindi perciò è possibile ehm, eh, ipotizzare, cioè saltare allegramente di nuovo a a punti di vista molto differenti sullo stesso oggetto per esempio sì. nel giro del mondo c'è questa questione del, della, del golf no? non solo per dare al tutto un'aria, come posso dire, da eh, reform club insomma, no? Ma anche, e non solo perché il golf è veramente lo sport che identifica alla perfezione quella traiettoria dello spazio stabilita da Verne no? cioè è proprio la pallina che deve andare da A a B e deve entrare in buca e lo spazio che la pallina attraversa deve essere appunto il più um, liscio possibile sì. e, e non solo c'è cioè, tutta una questione legata a, a, a allo squilibrio economico tra no? paesi de, del Terzo Mondo e, e Occidente, tutta la questione dei campi da golf, dell'utilizzo del spropositato del, delle sorgenti, d'acqua dolce, eccetera, eccetera. No? Insomma, eh, è possibile far intervenire in continuazione eh, livelli differenti in modo che il paesaggio cambi eh, abbastanza ra radicalmente, fino al limite dell'incongruo, uh -huh. mentre in realtà il sistema eh, sotterraneo che spinge questa cosa è sempre lo stesso. Ecco, sì. e... no, rispetto a questo e rispetto a questo lavoro, eh, appunto, è interessante per me capire... Ehm come questo sistema, tra virgolette, comunica con tra, tra, di, tra di voi, tra virgolette, come, come gruppo perché più o meno le persone sono, sì, le persone sono sempre le stesse, Vai, questo e questo invece lì. con l'esterno, o se appunto come io faccio questa distinzione proprio. Mm. Di, collaborazioni esterne, tra virgolette, ah, di okay. ospiti. Sì, cioè, nel senso es esiste un, un uh, nucleo di, un, di persone sì. in questo momento, che saremo appunto io, Viaggio, Filippo, Laura e Lorenzo, sì. che da un po' è sempre presente no? alla costruzione sì, di, sì. di uno spettacolo. È anche vero che da molto tempo eh, gli oggetti che vengono prodotti, sia per circostanze particolari, ma anche proprio così per repertorio tra virgolette, eh, hanno al loro interno, accolgono al loro interno la possibilità di un intervento dall'esterno e, e quindi abbiamo... una serie di, di collaborazioni, eh, che poi nel tempo si sono ripetute con performer diversi. In questo caso c'era proprio, eh, appunto siccome la questione era quella di eh, procedere avventurosamente, secondo i canoni appunto di una retorica del viaggio, L'idea era quella di incontrare sul proprio cammino eh, sì. delle persone, dei personaggi, dei performer e avere la capacità di mantenere in sospensione la qualità dell'incontro originario. No? Per cui il lavoro con Cristina, Rizzo, con Roberto Mosche del Kern della sì. Foxhead Company, ma anche con, con altre persone che hanno collaborato al, alla creazione del Giro del Mondo. Era, è, è, è stato quello di ripensare l'attività di indagine in, in Sala Prove, ehm, soprattutto eh, per mantenere sempre vigile e attento questo momento iniziale sì. genio, quindi diciamo che per molte situazioni del lavoro più che la creazione di un design interno alla coreografia si trattava di impostare una disponibilità a considerare quel momento come una durata comune con delle regole precise interne che però non fossero date come un disegno dell'azione quindi forse era soprattutto un lavoro quasi posturale di attitudine mm -hmm. del corpo a considerare determinate coordinate e quindi a calcolare in un certo modo per garantire uno sviluppo comune. Questo sviluppo comune evidentemente ogni volta può essere diverso, cioè è soggetto a turbolenza. Sì. E quindi mi viene in, tempo, mi viene in mente che appunto un altro dei, degli aspetti interni del lavoro è la questione della meteorologia, quello che un altro discorso, e, e di conseguenza, per forza di cose, è anche questa cosa qui che fonda la struttura coreografica che incontra l'esterno, sia appunto in senso di performance esterni, ma anche il pubblico. Sì. Nel senso che poi l'idea. Eh, di fondo è considerare come primo elemento il fatto che quello che tu eh, stabilisci e condividi con il pubblico è essenzialmente una durata, cioè una porzione del tempo che passiamo insieme ora il gioco è appunto che questo tempo è perturbato da condizioni climatiche incerte e, eh, ed è attraverso questo, questo punto di vista che si stabilisce un primo livello di con il pubblico è tutto incerto eh, si suppone che lo spazio debba essere senza problemi in realtà se ne incontrano in continuazione nell'incaglio nell'inceppo di questa percorribilità eh, succedono delle cose per le quali il corpo assume eh, assorbe delle immagini no? e le, le, le risputa fuori ma semplicemente per poter passare appunto al, allo spazio successivo di questa tracciabilità e per cui il rischio è se tu ti soffermi sulla su strategia mimetica che il corpo assume per and andare avanti e cerchi di eh, interpretarla probabilmente no, perdi un, un punto di vista invece più, più generale su una eh, Condizione eh, dello spettacolo che è diversa da quella prodotta dall'insieme delle, delle componenti che ne che formano il suo aspetto romanzesco cioè credo che poi il problema di questo lavoro è che si chiama il giro del mondo di 80 giorni per cui più di altre volte ho potuto eh, osservare lo scollamento rispetto a una previsione, no, divisione sì. da parte de, delle persone rispetto poi a quello che succede beh, le Sì, eh sì perché, vabbè, si articola in una complessità, insomma... Sì, ma una sai, un io... un'unica linea narrativa? No. Non ha, non ha un unico punto di vista... Però ecco, faccio fatica certo. a, a considerarlo voluto Nel senso che tutto totalmente in evidenza, è quello che è, no? Sì, sì. C'è uno con la mazza da golf, e... sì, sì. c'è un altro che sì. danza accanto a un fumo, cioè è quello che è. Poi... Sì, sì, è... è fisico, non è. Eh, non è un libro, è un... Sì. No. <ride> C è come trasporre sì, sì, un linguaggio con un'altra cosa quindi una non si può mai fare adattamento esistema. visivo di una storia è proprio assolutamente sì. no non sapete quanto guadagniamo <ride> <Beh>. <ride> per essere sintetico Sì, se ci sono, proprio, se ci sono stati in particolare dei passaggi, dei, dei passaggi oppure se le cose sono cambiate no, La questione è la, la cri veramente critica nel senso che nell'evoluzione naturale sì. di un gruppo che in qualche modo è emerso nel senso che poi adesso si lavora con regolarità la maggior parte delle persone che lavorano in questo gruppo lo considerano il loro lavoro Principale, nel sì. senso che c'è una dimensione anche eh, professionale che ha, che ha un um, riscontro appunto nei numeri, eh, la differenza sta tutta nel, nel, nel riuscire a scavalcare il momento cruciale in cui appunto Si allontana la facilità d'appoggio di determinati sistemi che lavorano sull'emergenza sì. e sull'emergente e ti trovi eh, a dover affrontare la questione della durata, sì. no? cioè diciamo, a dare una eh, stabilità di percorso al tipo di ricerca che hai intrapreso, con un bisogno differente di strutture e di situazioni a tutti i livelli sì. e ti rendi conto che in realtà probabilmente il sistema più vitale ma perché è anche quello che produce un consumo più spietato e quindi ha una velocità e una dinamica eh, maggiore è quello che riguarda eh, l'emergenza un livello successivo in questo paese almeno per quel che mi sembra di capire è di difficile individuazione perché una volta che tu sei eh, emerso non esiste realmente un territorio in cui tu possa, non dico installare ma comunque appoggiare no? sì. quello che stai eh, facendo avendo abbandonato determinate eh, dinamiche appunto, di esposizione e promozione di se stessi di partecipazione a contesti roboanti, no? Di... di... insomma, vabbè, ci siamo capiti, il, il fatto è che non esistendo questo sistema, il diciamo intermedio, non so, sì. lo, lo vogliamo chiamare, succede che o spesso ti trovi appunto a, a, a ricevere commissioni da, da, dal sistema che poi segue, che è quello molto più istituzionale, no? Per cui... Eh, è chiaro che per fare un lavoro efficace nei, nei termini de, de, della sua vivibilità, della sua potenzialità devi considerare anche il contesto chiaro. in cui ti muovi, chiaro. in più ehm, è, è per esempio arriva la domanda eh, da, da tutto l'ambito anche istituzionale grosso legato alla formazione eh, per esempio le esperienze fatte con l'Accademia Nazionale di Danza o con le, con le scuole di teatro insomma, di un certo tipo eh, insomma eh, ti trovi a, do a dover eh, considerare moltissimi aspetti che non sempre riguardano realmente quello che tu stai cercando di, di, di Mettere a punto in quel momento uh -huh. perché diciamo chiedono uh, una risposta uh, che riguarda anche una questione territoriale esterna invece sì. alla, alla geografia che hai messo in, in piedi in quel momento. Sì, lo spiego. Quindi sì, è... sì, sì, no, per me per, non lo so, come, la, la, come se ci fosse. Tra uno, una, un sistema di emergenza che è tra virgolette, aggiornato con i tempi o più o meno insomma. diciamo questo eh, è un sistema che invece è sempre lo stesso da sì. molti anni sì. per cui sì per cui il difficile è riuscire diciamo in qualche modo a inventare l'autorità sì. necessaria per creare quel sistema invece che deve essere appunto reinventato nel senso che non capisco perché debba sempre rispondere a dei criteri o a delle richieste alle quali io devo essere sincero, non ho, non ho mai pensato come una necessità a me formazione, territorio e tutti questi discorsi qua diciamo, rispetto al, alla spinta che ho all'interno del lavoro mi lasciano completamente indifferente, per cui poi eh, è chiaro che ehm, riesci a comunicare con questi eh, sistemi quando eh, i, i tuoi oggetti hanno dentro di sé sufficiente agio, spazio e mobilità per potersi anche confrontare con quel tipo di, di, di richiesta e molto spesso sei anche soddisfatto de, del, del risultato però appunto in relazione alla tua domanda eh, la questione è che bisognerebbe avere la capacità di eh, reippotizzare questo spazio, non so esattamente sì, uno spazio che è emerso, ecco, già è emerso e, e questo è abbastanza complicato. No. dove ti posizioni? Alla ah, stazione apertica. <ride> è la mia risposta. <ride> standard <ride> bene? bene <ride> okay. l'aereo okay, grazie prego grazie a te.